A quando dormiamo mamma la? Ma ah, belli, belli tutti e due eh! Sei PP è fantastico! Sei B+, Questo sei di destra e il C+, è di sinistra! È più di sinistra. Sì. Prendi, prendi... si vede, si vede ora non siete più